Campus Party Connect è un, un'esperienza innovativa. Un buon modo per comunicare con gli altri, imparare a vivere con gli altri. Mi sta dando possibilità di sperimentare un nuovo campo. Apri la mente. E tutti abbiamo venuto con l'intenzione di poter ganare il concorso che si sta facendo.